sono altrove e ora sono venuti qui sono poche le forze in grado di fermarli tu e gli altri cinque potete sei salvo per uno scopo più alto e tu non puoi rovinare tutto per una ragazza qualunque non è una qualunque ho anche pensato di lasciarla ma non ci riesco e non capisco perché Noi non amiamo come gli umani, fra noi è per sempre. Non la dimenticherai. Se lei è quella giusta, non lasciarli vincere o non te lo perdonerai mai.